Madonna mia che salvataggio che ho fatto Non so manco io come ho fatto a tenere lampia di raga a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti su MotoGP 22 dopo una colpevole assenza di un po' troppo tempo, specie perché come dico sempre, questo è uno dei giochi che mi piace di più, proprio perché io sono un appassionato di moto e ti dà veramente belle sensazioni alla guida il nostro Ivano Stoner era venuto da una grandissima gara e anche se poi alla fine al cota gli è costato il podio perché se l'è giocata male diciamo sostanzialmente, però in ottica campionato non stiamo andando male, andiamo a un recap della situazione che è un pochettino che manchiamo dalla carriera. Primo in campionato c'è Johan Zarco con 70 punti, poi Pecco Bagnaia, Jorge Martin e il nostro Ivano Stoner che è quarto a ah, 18 punti dalla vetta. Non sono tanti però stiamo a prendere un trend, un pochettino di distacco. Bisogna assolutamente invertire la rotta. Oggi ci aspetta la gara di Portimao. Andiamo a vedere come si è sviluppato il weekend pre-gara. Dunque, nell'FP1 del venerdì il nostro Ivano era decimo con 1.43028 poi nell'FP3 è Prima posizione 1,42 e 123 e nella Q2 come al solito Ivano quando gira da solo va forte prima posizione 1,48 45 quindi tanto per cambiare partiamo in pole ma adesso ci aspetta la gara e Portimau è veramente una pista stronza la maggior parte dei piloti ha scelto senza esitazioni di montare gomme medie sia davanti che dietro Grande guido che ci dà le dritte per le ruote Dunque parte prima il nostro Ivanostone secondo Rinz poi pecco Bagnaia, Zarco Espargaro e Spargaro e Marca markets Binder, Bastianini, Vignales, Cartararo, Miro Martin, Miller, Oliveira, Bezzecchi, Marquez, Dovizioso e Nagagami e poi Binder, Espargaro, Marini, Fernandez, Morbidelli un altro che non ho visto e parte ultimo di Gian Antonio mi tocca fa sempre le corse per leggere sta classifica cara Miles, ma non è che puoi rallentare un pochettino sta cosa che uno si impicca a dirli tutti siamo ragazzi prima dentro, cerchiamo di partire a fionda il rosso si leva e parte il nostro Ivano Stone. Rinz prova a infilarsi subito, dietro c'è Pecco pure, che il curva 1, è molto complicata. Mi sento un pericolo, difatti ho visto il muso della moto del bagnaia che si avvicina tantissimo. L'aglie che si riavvicina. Il Ivano cerca di chiudere la traiettoria, va un po' largo, si infilano tutti, ma nell'incrocio riesce a tenerla davanti, tanto sono successe le luci gialle, è stato un incidente, non so che è successo. a un pochettino qui ma riusciamo a frenarla dobbiamo solo rimanere tranquilli stiamo in prima posizione riuscimo a farla scorrere senza esagerare dovremmo riuscire a stare sereni perché la cpu uh, gira forte qui però se noi riusciamo a prendere un po di vantaggio e per il momento Ivano ci sta riuscendo giriamo tranquilli perché sono 9 giri che sono lunghissimi io ho veramente paura raga la mettiamo da teniamo se un po' di benzina da parte arriviamo qui sul traguardo tagliamo il primo giro in prima posizione che non ci avrei mai sperato sinceramente e andiamo un po' sul cordolo molto pericolosa sta cosa rientriamo pure sul cordolo altro pericolo sto un po' sulle, sulle uova ragazzi sinceramente perché mi sento un po' in difficoltà questa pista non mi ha mai ispirato grande fiducia specie sulle due ruote ma per il momento sembra che sta andando tutto bene. Pure di sta cosa porta un po' sfiga eccola lì di fatto che vado lungo. E non vado lungo per terra per un miracolo, non so come. Mi sento quasi in difficoltà a parlare, raga, perché sto senza respiro. Eh, se sta avvicinando a pecco, mannaggia, miseria. veloci, siamo veloci, mi smesso su da mano, ma mi sto a cacchare sotto, raga, non riesco a parlare, sono bloccato. Ivano dentro il casco se la sta facendo sotto, perché sente la possibilità di un risultato insperato su sta pista, anche se l'aveva fatta pole position, quindi lui sa di essere abbastanza veloce da combattersi la vittoria con gli altri, ma.. mamma mia che rischio! Allora sicuramente c'è la poca abitudine perché è un pochettino che non corremo su moto GP. Però a sto punto io ci sto a credere. Però a sto punto io ci sto a credere. A un massimale ho detto ci stavo a credere. Vado lunghissimo. Momenti ma lungo proprio, raga. Stavo a per terra. Ho messo i rode sul verde e eh. calla che per come passa. Ma porca puttana porta della sfiga di e ce credo, stanno bene, la vista è favorevole, mannaggia la miseria manimetta numero 2, pronti a fare staccata Ecco stacca addirittura prima della linea del traguardo, Ivano si avvicina forte, si avvicina forte Vede un buchettone qui, non spiraio, ma non prova ad attaccarlo, prova invece a incrociare la traiettoria sperando che ecco va largo e difatti un pochettino Allarga adesso esce forte Ivano qui. Dobbiamo riuscire a fare staccata bene qua sotto. Porca puttana abbiamo preso un pieno, raga. Abbiamo preso un pieno, più che abbiamo staccato, abbiamo staccato un pezzo di moto. Stiamo a perdere tempo e sento la moto di zarcone nelle orecchie poi. Mi stanno a far male le mani, calcolate, raga. Vediamo qui alla curva delle bestemmie. Per il momento sta scorrendo tutto incredibilmente liscio, eh, inaspettatamente liscio, direi. Ancora sta mano sudata, attenzione che Pecco allarga un'altra volta sta curva. Allargano tantissimo, Ivano qui invece prova a incrociare la traiettoria, ma non gli viene bene perché non prende il rampino. La fa sgondola, ah, Ivano, cercando di infilarsi all'interno su Pecco bagnai, ma non ci riesce tanto Pecco, se gira dietro a guardarci, in un punto decisamente complicato eh? pensa più a guarda dietro che a guarda davanti ma Pecco cammina, raga e noi qui andiamo più lunghi di lui, per una volta veramente abbiamo allungato la traiettoria in maniera incredibile, come non c'era riuscito nell'altri giri sto provando in tutte le maniere il nostro ivano li avvicinasse ma Direi che Pecco resiste abbastanza bene, Madonna mia, che salvataggio che ho fatto! Non so manco io come ho fatto a tenere l'ampia di raga. Però stiamo veramente esagerando e stiamo prendendo un sacco di rischi che per il campionato del mondo in realtà non hanno senso. E come al solito, Pecco va al largo, noi rimaniamo un po' più stretti, qui incrociamo la traiettoria. teniamo forte, qui in curva, cerchiamo di tenerla stretta, non ci riuscimo, però se siamo avvicinati a Pecco, eh! Mamma mia come ci si impennano, vado qui, eh, di abbiamo perso una marea di tempo questa impennata non voluta Zarco vedo tranquillo lì che controlla la situazione, e qui davanti invece Ivano Stoner e Pecco Bagnaia stanno tentate esagerare perché vogliono recuperare i punti in classifica ci vorrebbe che ivano, ivano si sì, che Ivano che Zarco caschi no non io non io ho detto zarco mamma mia che rischio raga eccoci qui alla salitella attenzione che zarco ci prova a infilarsi ci dà una carenatina Eh, direi che lui traziona molto meglio, ci ha fatto un gran sorpasso, attenzione, altra carenata, altra carenata e eh, a eh, Zarco, però eh, se tu va finisci di addosso. Oh, che è successo dietro? Zarco è diventato quinto e c'è Binder dietro. Questo eh, potrebbe essere una buona notizia. Bene così, Ivano, ah, stavolta è andata a chiudere bene. Sta curva. all'ultimo giro, attenzione che Pecco, come al solito, qui allarga tantissimo e Ivano invece va a invertire la traiettoria, rimane stretto stretto, sbandieratina di Ivano che si è avvicinato tanto a Pecco, attenzione che Ivano ci ce crede, cerca di tenere giù sta moto che si impenna in tutte le maniere. Ma non c'è verso, raga, non c'è verso di ripiarlo, sto pure a piano, una marea dei rischi. Cazzo, allarga pure qui Pecco, ma non ce non ce Però attenzione che comunque sia, insomma, al secondo posto, mi pare che non ci si può lamentare, poteva andare decisamente peggio. Taglie, cazzo. Dunque, vince Pecco Bagnaia, secondo Ivano Stone. Il terzo Brad Binder, poi Rins, Zarco, Marquez, Jack Miller, Vignales... Mir e Bezzecchi vanno a chiudere la top 10. Il giro veloce lo fa, uh, lo fa Ivano Stoner con 1.41-645. L'unico scende sotto 42 praticamente. Per quanto riguarda la classifica mondiale, adesso passa in testa Picco Bagnaia con 88 punti. Zarco Sta a 81 e Ivano a 72 in terza posizione. Abbiamo recuperato qualcosa, sostanzialmente abbiamo recuperato da, da Zarco, ma ci è passato Bagnaia, quindi è tutto un cacchio, però stiamo a 16 punti dalla vetta, prima mi pare che erano 18 se non mi ricordo male, quindi le cose non so, andate male. Con i festeggiamenti sotto del nostro Ivano Stoner per il suo podio, comunque è una cosa di cui essere contenti, è stata una gara molto difficile, sta vista non mi piace, ragazzi, c'è niente da fare. Non riesco proprio a trovarci feeling, è molto molto complicato. Però alla fine abbiamo portato a casa un secondo posto. Io spero che vi siate divertiti, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.